Caro saluto agli amici di Wengo. Sono Telemaco, tarologo, cartomante, studioso ed è sempre appassionato di questa materia. Sono laureato in scienze motorie, sono di Torino, che per definizione è la città magica, la città esoterica. Il mio nome Telemaco deriva dal greco antico Telemacos, colui che combatte lontano ed è un personaggio dell'Odissea. Vi invito ad entrare nel mio mondo. Sono 30 anni che mi occupo di cartomanzia. Dotato di sensibilità ed intuito sin da giovane, ho perfezionato le mie doti con lo studio e l'applicazione. Uso i tarocchi con saggezza e felice di aiutarvi nei vostri affanni amorosi esperto conoscitore anche delle problematiche gay e LGBT, posso esserti vicino nelle tue scelte del mondo del lavoro e insieme cercheremo la tua dea vendata. Per i consulti uso i tarocchi di Oswald White, eseguo consulti tramite telefono, chat e anche via email. I miei consulti non si limitano solo a dirvi un sì o un no, ma sono molto più profondi, con una ricerca introspettiva per cercare di risolvere ogni tuo dubbio o problema. Grazie a Wengo ci conosceremo e diventeremo amici. Un arrivederci da Telemaco.